Ciao a tutti ragazzi bentornati al mio canale oggi andiamo a fare un video molto molto interessante sicuramente per la maggior parte di voi ne ho fatto uno in passato credo un anno e mezzo fa un anno fa più o meno simile eh, andremo insieme qua live a caricare e soprattutto andremo a vedere come si caricano migliaia di prodotti in una volta su ebay quindi se fai dropshipping sai che è importante caricare tanti prodotti una volta su ebay in maniera automatica per risparmiare tempo. In questo video ti farò vedere come in circa 10 minuti possiamo andare a caricare, non so, diciamo 3, 5, 10 .000 prodotti su ebay. Eh, ti mostrerò anche il procedimento che faccio eh, per selezionare che tipo di prodotti andare a caricare. Ti farò vedere le selezioni che faccio da fornitore nello specifico andremo a utilizzare Amazon come fornitore e ti farò vedere come li carico su software che sincronizza automaticamente l'account eh, eBay con il fornitore. Quindi ti farò vedere praticamente ah, ti farò vedere anche l'estensione che utilizzo per prendere tutti i prodotti una volta. Ad esempio, se hai utilizzato AutoDS o software similari, sai benissimo che. Mh, il problema nell'estensione che ti danno questi software è che devi praticamente manualmente raccogliere un sacco di eh, prodotti quindi 100 alla volta e se devi raccogliere 10.000 prodotti ti serviranno un paio d'ore ed è molto fastidioso. Ma io ti farò vedere in questo video un'alternativa su come lo puoi fare in automatico con altre estensioni e in pochi minuti puoi raccogliere letteralmente migliaia e migliaia di prodotti. Quindi non perdiamo tempo, ricorda di iscriverti al canale, mettere like al video, così mi supporti alla crescita del canale. Ora andiamo a vedere nel mio schermo esattamente come. Eh, si fa e quale procedimento io utilizzo di solito mi diminuisco la dimensione mi metto un po' di lato e andiamo a vedere, L ho preparato qua un account test per, per il video, andremo a utilizzare in questo caso Autodesk come software per chi non lo sapesse Autodesk è il software di automazione che utilizzo per sincronizzare account ebay con fornitori come Amazon o come Walmart o come AliExpress permette di sincronizzare i prezzi e sincronizzare ehm, e monitorare lo stop degli oggetti eh, quindi vorrei chiarire che ci sono due, eh, due casistiche che se tu stai iniziando ora il procedimento sarà leggermente diverso ma se già vendi il procedimento è più o meno questo perché dico questo allora se noi andiamo nella mia questa dashboard noi vediamo che ho questo pannello su AutoDS, che mi permette di vedere eh, le categorie più vendute nei, in, una, in un determinato arco di tempo. Okay? In questo caso io posso vedere che categorie mi stanno andando molto bene: sono Pet suppliers, Toys, Beauty and Kitchen. Ehm, quindi prodotti per animali, giocattoli, prodotti di bellezza e eh, prodotti da cucina. Io così so qual, qual, quali prodotti sto vendendo meglio e andrò a basare la mia uh, scelta di prodotti da caricare in base anche a queste, uh, a, a, a queste informazioni. Se tu invece stai iniziando a vendere da ora, queste informazioni non ce le avrai, ma puoi utilizzare un altro procedimento, ossia segnarti, <coughs> segnarti manualmente eh, le, la tipologia di oggetti che vendono di più Man mano così da poterti fare un'idea su cosa funziona. Quindi, una oltre che hai le tue annotazioni, ti sei annotato, le categorie e tipologie di oggetti che vengono di più, la cosa da fare è andare a scegliere i prodotti e andare a esportarli. Innanzitutto ci serve l'estensione, l'estensione adeguata. Andremo a utilizzare questa estensione qui. Asim Ferture, um, che è un'estensione che permette di raccogliere eh, gli Asim in modo automatico da Amazon, eh, in specifiche pagine. Gli Asim, lo sai, sono i prodotti identificativi dei prodotti presenti nel catalogo Amazon e sono anche i il, gli ID identificativi che ci servono per caricarli nel software di automazione, qualsiasi esso sia quindi andrò a installare sul mio browser Async ma siccome io voglio estrarre su più categorie, è in modo automatico, in modo eh, parallelo, così da perdere il meno tempo possibile, Che siamo qua per risparmiare tempo, ricordiamoci ragazzi l'automazione ci serve per risparmiare tempo, eh, il problema è che questa applicazione, questa estensione, ti permette di estrarre da una pagina alla volta, non da una pagina da un... Una categoria alla volta diciamo che quando finisci il processo. Stoppi il processo di quella precedente, non potrai iniziare eh, quella dopo. Quindi, visto che io so questo, vado ad aprire altri profili Google, ok? Eh, come vedete, qua li ho già preparati, e su ogni profilo Google andrò a installare l'estensione che è questa qui. Quindi, in questo momento io ho tre profili Google. Cosa faccio? inizio con la prima categoria io andrò a esportare prodotti dalla cucina prodotti beauty e prodotti diciamo giocattoli va bene iniziamo con i prodotti della cucina andrò sul, sul supplier sulla mia pagina supplier che voglio in questo caso mettiamo amazon USA ricordati di cliccare su questo a sinistra dove c'è deliver to e mettere il postcode del posto dove vuoi questo perché se tu vuoi per esempio estare prodotti da Amazon America, ma tu hai un postcode qua italiano, che Amazon si vende automaticamente dal tuo IP e dal tuo computer, non ti mostrerai i prodotti Prime, perché le, le spedizioni te le mostrerà verso l'Italia, te interessa invece verso l'America, o verso comunque la Germania, o qualsiasi sito tu stia utilizzando. Quindi ricorda di cambiare il postcode qua, per esempio qua c'è quello di New York, 1015. Fai app, applica eh, fino a quando qua ti spunta a Deliver to New York, o comunque alla nazione in cui stai vendendo. Ora, abbiamo detto che iniziamo con i prodotti da cucina. Una volta che sono qui, quello che faccio è cliccare su, sulla selezione di categoria Amazon, cercare prodotti da cucina, in questo caso Home and Kitchen. Eh, qua non scrivo niente, ma faccio direttamente cercare una volta selezionato. In questo modo andrò sulla macro categoria di Amazon, eh, ora come vedi siamo su questa pagina io da qua non posso estrarre asin. per estrarre asin, devo essere sul catalogo vero e proprio con la lista di tutti gli oggetti quindi quello che posso fare è selezionare una sottocategoria anche perché qua ci sono categorie che a noi non interessano. a noi ci interessa chi c'è okay? quindi cliccando qui siamo su questa pagina ancora non va bene quindi devo selezionare un'altra sottocategoria andrò a fare storage per esempio, e qua siamo in una pagina che già ci può interessare, come vedete abbiamo la lista degli oggetti, da qua possiamo già estrarre, però ancora non va bene perché, come vedete, ci sono i top rate, 125, Most Wished for e non possiamo estrarre da qua, noi possiamo estrarre, ragazzi, solo le pagine dove qua ci sono i numeri 1, 2, pagina 3, ok. Cioè, o meglio possiamo estrarre da qua, ma ci estrarrebbe solo questa pagina. Quindi, come fare, il trucco è cliccare su Prime qua, o free shipping, in nel caso dobbiamo selezionare se vogliamo solo prodotti prime, se invece non vuoi prodotti prime, ti basta selezionare qualsiasi tipo di filtro, ad esempio eh, un prezzo, ad esempio facciamo under 25, poi lo puoi anche rimuovere, e clicchi nuovo, in, in questo caso, ok, allora facciamo un minimo, lo mettiamo un minimo 10, ok, come vedi, la pagina è cambiata, Guarda, vedi non ci sono più under 25, non ci sono più i top rated, e eh, non c'è più niente. Abbiamo qua sotto i numeri. In questa pagina possiamo estrarre. Quindi il nostro obiettivo è arrivare in una pagina come questa su Amazon per fare l'estrazione di massa. E, e selezionare i fitti che ci interessano. Per esempio in questo caso mettiamo che io voglio solo prodotti prime, quindi farò free shipping. Eh, non, non mi interessano filtri di prezzo, mettiamo, facciamo così, poi se tu vuoi puoi anche navigare in altre sottocategorie ok? se per esempio tu hai già estratto da qua eh, pochi giorni fa puoi andare in una sottocategoria e continuare a estrarre prodotti sempre più profondi o puoi anche andare sopra la categoria Ok? per esempio noi prima avevamo detto che dovevamo per forza andare in una sottocategoria di storage organization Uh, set, oh, eh, set, organization, se set ti ricordi, quindi siamo andati in una sottocategoria. Ma una volta che hai la pagina, così puoi cliccare di nuovo Kitchen and Dining e andrai di nuovo nella categoria macro con tutti i prodotti. Stessa cosa su Home and Kitchen, come vedi, prima eravamo costretti a selezionare Kitchen and Dining per far scomparire quelle. Eh, quelle pagine di catalogo che non ci interessano invece una volta sono su questo tipo di pagina posso navigare da questo menu sulle sottocategorie e macrocategorie e estrarre da dove voglio se per esempio io voglio tutti i prodotti da home in kitchen posso fare da qua se io invece voglio solo eh, non so uh, bath da bagno cliccherò qui eh, mettiamo che noi vogliamo la categoria principale che vogliamo tutti i tipi di prodotti quindi ho selezionato il mio filtro ho selezionato eh, tutto quello che mi interessa sapere, ora mi, inizia, mi, mi interessa cominciare a estrarre. Quindi cliccherò su Asin Ferture, cliccherò su Click here to fetch Async, e si sì, aprirà questa pagina. Come vedi, in questa pagina abbiamo diverse informazioni. Qua gli Async, gli Amazon URL, eh, i price, i prezzi, eh, i seller che non viene mostrato. A noi non ci interessa, ora ti faccio notare guarda in basso a destra dove sto selezionando c'è total asin questi sono tutti gli asin che sta estraendo in questa pagina in modo automatico guarda come va veloce 251 282 eh, 313 e così via ma eh, lo sta facendo in automatico quindi tu non devi toccare più niente mm -hmm. ti farò vedere dopo come fare a scaricarli intanto facciamolo andare nel eh, mentre che Qua sta già estraendo Home and Kitchen, a noi ci interessano anche altre categorie. Quindi ci spostiamo nell'altro profilo e facciamo un nuovo procedimento per un'altra categoria, in, in questo modo che in modo automatico estrae da più categorie. Guarda, qua c'è, vedi che qua c'è Italy, come ti dicevo prima. A noi ci interessa l'America, quindi la cambierò, ok. Abbiamo detto che estraiamo anche da Toys. Quindi, clicco qua, Toys. Faccio ricerca, ora vi faccio vedere un po' più veloce tutto quello che ho spiegato, eh, cerco macro categorie da cui non posso estrarre, quindi vado su filtri, faccio prime, da qua posso estrarre, quindi a me mi interessa estrarre direttamente dalla macro categoria, o non so se vuoi solo elettronica per bambini, mettiamo e vogliamo solo elettronica per bambini, clicco qua. Uh, minimo 10 dollari, massimo 200 dollari, facciamo qualche filtro così capisci, ho 3.000 prodotti qua, uh, un po' pochino, aumento i filtri, ok, non ce n'è di più, va bene così, clicco As in e faccio partire, sta partendo 33, uh, 66 e così via, mi sposto di nuovo nell'arco e ripeto la procedura, l'ultima categoria che mi interessa come vedi una no, volta che sei precedimento ci stai davvero 5 secondi abbiamo detto beauty mi sposto su beauty and personal search macro categorie quindi filtro mh, mettiamo qua voglio minimo 15 dollari massimo nessun prezzo così per variare free shipping e ho 60.000 prodotti ok? quindi aziono as in future, ed è partito, ora ragazzi ho le mie tre categorie che avevo scelto, quello che devo fare è semplicemente aspettare che estraggono abbastanza prodotti eh, come vedi qua per esempio è già 1500, mettiamo che vogliamo caricare 8000 prodotti quindi eh, sceglierò su come in base a quando, alle categorie su come suddividerli per esempio mettiamo che al fine di non fare questo video troppo lungo Caricherò uh, 3500 prodotti da questa categoria, altri 3000 da qua e 2000 da qua, ok? Poi in base alla categoria la velocità del software varia, infatti come vedi in qua sembra andare più veloce, ma comunque questo è il procedimento. Ora, appena finiranno di estrarre abbastanza Asin, ti farò vedere come scaricare, unire tutti questi asini e importarli tutti insieme su AutoDS. Così in questo modo in meno di 5 minuti avremo caricato circa 10.000 prodotti sul nostro account ebay. Eh, ovviamente qua abbiamo perso un po' più tempo per le spiegazioni, ma se lo fai solo sono tre clic e in 5 minuti hai finito. Eh, questo è molto utile da sapere, soprattutto se gestisci molti negozi o negozi grossi in cui vuoi, o vuoi espanderti e utilizzare molti prodotti in una volta. E, e ovviamente non vuoi spendere soldi magari in VA, eh, perché magari se gestisci molti prodotti, avere una VA che ti estrae 10.000 prodotti manualmente, eh, cliccando perché vi faccio vedere ragazzi, non so se vi è chiaro perché ho... Vi faccio vedere il procedimento con l'estensione ufficiale, come sarebbe, mettiamo una pagina qualsiasi, uh, ok non ho l'estensione, la scarico a volo per farvi vedere, così capite la differenza, perché è importante la differenza per cogliere l'utilità di quello che vi sto dicendo. Uh, ho Già l'estensione, ma non spunta. Va bene, ragazzi, in pratica, qua quando avete l'estensione ufficiale eh, vi fate estrai, vi estrai solo questa pagina e poi dovete andare alla seconda per estrarre la seconda e quindi estrarete 50-60 asini alla volta. Per arrivare a 10.000 dovete. Eh, estrarre decine di pagine o centinaia di pagine in base a quanti prodotti volete per esempio io ieri ho estratto 60.000 prodotti in un'ora senza fare niente semplicemente lasciato il software uh, Asimferchialo girare e ha fatto tutto da sé ok ragazzi ci siamo abbiamo 3000 là, eh, 2000 qua e 2000 qua quindi possiamo iniziare a estrarre allora mi rimetto piccolino come si estrae? allora iniziamo da qua Uh, no scusate iniziamo da qua abbiamo 3000 asin qua ci sono uh, due voci copy data o export to csv ok Poi, se puoi cliccare qua se per esempio stai usando solo uh, una categoria e non multiple come sto facendo io puoi cliccare magari qui e ti scarica il csv lo apri e come vedi elimini la prima riga hai tutti gli assin ok però siccome noi ci vogliamo facilitare la vita quello che puoi fare è prepararti un file google sheet um, ok così e quello che puoi fare invece di cliccare lì è fare copy data poi fai incolla e come vedi ti ha incollato tutti gli asin, queste a noi non interessano, quindi le cancello, faccio la, seconda, la, seconda, la, la stessa cosa che la seconda pagina, cioè copy data, vado alla fine, faccio incolla e faccio di nuovo la stessa cosa nell'altra, questa la chiudo, non mi interessa più, faccio copy data anche qua, quindi incollo anche questa, cancello le superflue sono queste qua, chiudo questa, ok, come vedete ho estratto in due minuti 9.000 ASIN, 9.213 ASIN, sono tantissimi, ok? Se ne hai bisogno di 100.000, in mezz'ora riesci a prenderli Quindi, seleziono tutta la colonna. Ora, che ora mi interessa importarli sui miei account ebay. Seleziono tutta la colonna, copio. E vado sul mio account. Faccio add products su AutoDS. Se non sai, ragazzi, se non sapete come utilizzare, utilizzare AutoDS, ho fatto un corso. Eh, su dropshipping ebay con 11 ore video di spiegazioni. Potete trovarlo su dropshipping.com. Eh, è un'ottima opportunità se ancora non stai facendo dropshipping su ebay e vuoi iniziare questo tipo di business. Quindi faccio aggiungere prodotto, faccio prodotti multipli. Avrò questa schermata, incollo tutti gli asin. Come vedi qua ho tutti gli asin. Eh, farò edit prima di eh, caricare i prodotti, in questo modo sono su questa pagina, perché quello che mi interessa è questa pagina, eh, Supplier Settings, perché a me mi interessa selezionare aggiungi categorie e tag. Cos'è questa opzione? Praticamente quando carichi i prodotti, AutotS prenderà le categorie e le sottocategorie dei prodotti e le aggiungerà come tag. Questo è importante da selezionare per avere questo dashboard così come ce l'ho io. Quindi selezioni quell'opzione e fai importa. Aspetterai che AutoDS importi i prodotti in qualche minuto, mezz'oretta, un'oretta, in base al numero di prodotti che hai e tutti i prodotti saranno, pubblici, eh, saranno pubblicati sul tuo account eBay. Come vedi, togliendo le mie spiegazioni e tutto, se avessimo fatto il tutto in modo veloce, in 3-5 minuti 3, 5 minuti avrei caricato 10.000 pro 10 prodotti da Amazon. A ebay, in modo totalmente automatico. Ragazzi, spero che questo video vi sia stato utile e l'abbiate trovato importante. Grazie a tutti voi che mi contattate, eh, mi contattate spesso su Instagram o via email. Trovate i miei contatti in descrizione se vi interessa. Ricordati di iscriverti al canale. Ti aspetto al prossimo video. Ciao.